Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, come vedete qua al mio fianco oggi voglio parlarvi di questi attrezzi di linea hobbistica che utilizzo ormai da un annetto, anzi addirittura la bordatrice e rifilatrice della Tech Life è un annetto e mezzo che la utilizzo, e dei due accessori è quella che utilizzo molto più spesso visto che faccio lavori hobbistici ho più bisogno di bordare e rifilare piuttosto che, eh, piuttosto che fresare. Questo più che una recensione diciamo che è un video dimostrativo oppure un consiglio, se magari qualcuno di voi è indeciso su cosa comprare non sa magari la differenza tra una bordatrice eh, rifilatrice oppure una fresatrice oppure non sa che marca comprare o quanto spendere se spendere tanto o spendere poco in questo video spero eh, di aiutarvi tanto per iniziare vi dico che questi due attrezzi sono i due attrezzi che hanno il eh, come si chiama il prezzo più abbordabile per quanto riguarda eh, le attrezzature da lavoro pensate che questa è la fresatrice della Parkside costa soltanto 29 euro però vi posso garantire che è un motore veramente potente, l'ho utilizzato su del legno massello, eh, ho tentato di fare una cava abbastanza profonda e non ha dato cenni di, come si di rallentamento, quindi un buon motore. Questo invece è la bordatrice e rifilatrice della Tech Life, costa qualcosina di più, non 29 euro ma 59, ma all'interno della scatola troverete tantissimi eh, accessori che poi vi faccio vedere, quindi potrete utilizzarla per fare eh, tantissime eh, tipologie di lavoro. Eh, la differenza, qual è eh, la differenza sostanziale? Chiaramente, che una è più potente dell'altra e una è costruita in maniera diversa. Eh, soprattutto, questa, come vedete, è una bordatrice rifilatrice, si può usare a mano libera, quindi si può staccare eh, questo basamento e quindi usarla a mano libera, è molto più lunga, meno potente e quindi è adatta per bordare e rifilare se invece vogliamo utilizzarla per fresare chiaramente dobbiamo montare questo basamento e però dobbiamo passare la fresata, la fresata molte ma molte più volte perché, perché il, il motore chiaramente essendo meno potente si può fermare o addirittura potete rischiare di bruciare la macchina se andate a leggere eh, come si dice, eh, un messaggio che mi ha mandato settimana scorsa un ragazzo eh, quando ho fatto la recensione su que di questo attrezzo, ha proprio scritto che l'ha utilizzata tantissimo per fresare sotto sforzo, ha bruciato la macchina. Chiaramente invece la fresatrice sarà il contrario, va benissimo per fresare, eh, come si chiama, motore molto potente, ma se dobbiamo fare dei lavoretti, soprattutto lavoretti piccoli e tentare di, di bordare o rifilare, eh, sarà molto scomoda da utilizzare. Niente, ho deciso di, di procedere così. Ora ve le faccio vedere separatamente, vi faccio vedere cosa c'è contenuta nella scatola e vi dirò il mio pensiero, quindi eh, vi dirò cosa mi è piaciuto eh, del prodotto e cosa non mi è piaciuto. Parliamo prima di Parkside, visto che è l'attrezzo sicuramente che interessa più persone. Eh, faccio un, prima, un breve unboxing e poi, e poi vi parlo della macchina. Allora, all'interno della scatola troviamo questo è l'innesto nesto per l'aspirapolvere, come si chiama aspiracenere, eh, c'è anche l'adattatore, di a me serve questo per collegare al mio eh, aspiratore, troviamo una guida a copiare, questa è molto comoda da utilizzare, prima o poi, prima o poi magari vi faccio un video e vi faccio vedere come funziona, una guida per, eh, come si chiama, per fare le fresate dritte, eh, come vedete non è di buona qualità, però una volta che è innestata dentro e si tirano le viti vi posso garantire che rimane bella eh, stabile bella ferma poi troviamo questo che è come si chiama un adattatore per i gambi quindi possiamo utilizzare la fresatrice sia per eh, utilizzare gambi da 6 che gambi da 8 all'interno della, della scatola addirittura troviamo 6 frese eh, pensate che io ho dovuto comprare il kit eh, delle frese eh, per quello della tech life ho speso dai 16 ai 18 euro invece all'interno della scatola troviamo 6 eh, frese e tra l'altro sono anche quelle più utilizzabili diciamo e sono anche di discreta qualità poi troviamo chiaramente il libretto eh, delle istruzioni e poi una cosa bella che ho trovato eh, della Parkside rispetto alla Tech Life è che il, la prolunga è lunga 4 metri quindi è molto lunga e non, non si ha bisogno di, eh, come si dice, di aggiungere altro cavo ora diamo un'occhiata al corpo macchina come vedete eh, è in plastica completamente in plastica e plastica neanche di pregio se vedete eh, le rifiniture sono fatte veramente in maniera molto eh, grossolana eh, comunque vi dicevo che a noi interessa il motore motore molto potente 1200 watt di potenza qui troviamo vedete la rotella per la regolazione dei giri dell'albero eh, l'albero gira fino a 11.000 giri al minuto per cambiare la fresa basta schiacciare questo bottone qui eh, all'interno della scatola troverete una chiave inglese per sbloccare la fresa e cambiarla eh, qui troviamo la barra micrometrica come vedete anche questa eh, non è di buonissima qualità serve per eh, bloccare, vedete e per eh, come si gestire la profondità della fresata che vogliamo, che vogliamo dare questo è il castelletto serve anche, anche questo per la regolazione della profondità della fresata come vedete qui è dove si avvita la, la guida a copiare e qua dove si inserisce come vedete la guida per le fresature dritte. Ora parliamo di tech life, vi faccio vedere gli accessori a mano a mano che li metto nella scatola perché tutti nell'inquadratura non ci starebbero. Tanto per iniziare, vi faccio vedere l'attrezzo che come si dice che trasforma la rifilatrice in una fresatrice, che è questo. Come vedete, è costruita in materiali di ottima qualità rispetto a quelli della Parkside, anche le molle addirittura sono coperte per non farle rinsecchire. Troviamo i manici come vedete sono in gomma sono molto ergonomici e molto comodi da utilizzare. Qui troviamo lo sbocco per il collegamento alla macchina per eh, l'aspiratore, barra micrometrica che chiaramente non è lunga quanto quella di una fresatrice, ma eh, come si chiama molto comoda da utilizzare. Qui abbiamo anche il castelletto, la base è in plastica molto liscia, quindi è comoda eh, da utilizzare. Poi troviamo una guida eh, come si dice per fare le fresate eh, curve questo attrezzo che ho trovato veramente veramente scomodo serve per utilizzare la bordatrice per utilizzarla a mano libera l'ho utilizzato una volta e non lo utilizzo più quello che utilizzo io di solito è questo è semplicissimo come vedete Basta inserire qui e fissare. Come vedete io utilizzo così a mano libera e riesco a rifilare veramente bene. Per ultimo cosa troviamo? Troviamo questo attrezzo. Questo attrezzo serve per trasformare la eh, bordatrice in, eh, in un dreamer. Praticamente qui va inserita una, una fresa molto fine... Collegheremo questa parte al posto eh, della fresa, quando gira farà girare anche questo, quindi si può utilizzare anche per fare delle, delle fresate veramente piccole. Ah, dimenticavo anche la guida per le fresate dritte, come vedete molto più stabile, migliore rispetto a quella eh, della Parkside, come vedete si collega eh, in un attimo, in più ha anche una vite a tre viti per, per il serraggio quindi molto anche più comoda rispetto a quella della Parkside ora parliamo del corpo macchina corpo macchina anche questo come vedete ha le impugnature che sono in, in gomma quindi anche quando la utilizziamo con il corpo eh, come si chiama, a mano libera molto più comoda eh, qui troviamo sempre la regolazione per i giri del motore e il motore di questo attrezzo come vi dicevo è di 600 watt quindi è potente la metà rispetto a quello della parkside qui troviamo come vedete l'aggancio se vogliamo eh, appenderlo quando utilizziamo l'oggetto che vi ho fatto vedere prima per, eh, come si dice, per fare le fresate fini. Siamo giunti al termine della recensione, come ultima cosa voglio farvi vedere come sono costretto a tenere la mia attrezzatura, visto che nessuna delle due case ha pensato a una scatola magari anche venduta a parte per riporre eh, in maniera comoda eh, l'attrezzo, neanche Parkside che di solito in regalo vi dà eh, come si chiama, una cassetta in plastica anche se non è di fattura buona, molto comoda da utilizzare. Niente, eh, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per le notifiche così il prossimo video che farò eh, sarete avvisati. Buona giornata!